Arriva. Matteo è stato distrutto Minchia Simone è una merda Valentina che rutta così di prima mattina Che fa la scrofa È il verso della scrofa Simone il verso della scrofa lo conosci? Lo conosci il verso della scrofa? Eh E Valentina non è identica al verso della scrofa? Simone Ascoltami bene vero, La scrofa Valentina uguale scrofa? No, Simone, no, difendimi. Sto arrivando, Simone, ragazzi. È una arrivata. persona orribile.